Vuelta 2017, a Sagunt vince Marzinski. Contador attacca, Tade van Garderen. Il polacco Tomas Marzinski si aggiudica la sesta tappa della Vuelta a Espana 2017, trionfando in una volata a tre sul traguardo di Sagunt, al termine di una lunga fuga. Battuti in volata dal corridore della Lotto Soudal, il connazionale Pave Poljanski, Borans Groe, e lo spagnolo Enric Mas, Quick Step Flores. In leggero ritardo Luis Leon Sánchez, Astana, e Jan Polanck, Qua Emirates, ma lo spettacolo è offerto da Alberto Contador, Trex e Gaffredo. L'uomo dipinto attacca sull'ultima salita di giornata, il puerto dei Garbi, un gran premio della montagna di seconda categoria, mettendo in difficoltà i migliori della generale isolando la maglia rossa Shri's From. Azione che alla fine costa 20 secondi all'americano T.I. Van Garderen, BMC, caduto due volte in ritardo di una ventina di secondi dagli altri Big. Fabio Aru, Astana, e Vincenzo Nibali, Barahim Merida, si difendono come possono, mentre Esteban Chavez, Orika Scott, sale al secondo posto in classifica, alle spalle di Froome, Team Sky. Domani settima tappa, con arrivo a Cuenca. Cherise Froome in maglia rossa. La sesta tappa della Vuelta a Espana edizione 2017 conduce il gruppo da Villa Real a Sagunt, per 204.4 km complessivi. Frazione Mossa, con 5 Gran Premi della Montagna sul percorso: Alto dei Alcudia de Veo, 11 km al 3.4, Terza categoria: Puerto de Eslida, 5.3 km al 5.1. Terza categoria, Alto de Chirevilla, 7.9 km al 4.1, terza categoria, Puerto de Lorone, 6.4 km al 4, terza categoria, e Puerto del Garbicon con accento acuto, 9.3 km al 5.1, seconda categoria, posto a 36 km dal traguardo. Il tracciato ondulato accende la corsa, con una fuga di ben 28 uomini, Jarlinson Pantano, Trex Gaffredo, Bobby Ungels ed Enric Mas, Step, Antonio Pedrero, Jose Jaquin Royas e Mark Soler, Movistar Team, Lennard K. Condiere Simna, Tim Sundebb, Cesare Benedetti e Pave Poliansky, Borans Groe, Clement Kevriet, Axel Domont. Ag2r la Mondiale, Tom Skullins e Davide Villella, Cannondale Drapark, Jordan Bennett e Oliviet, Lotto Liumbo, Darwin Atapuma e Jan Polank, Waetine Emirates, Sergei Kernetsky, Jesper Sin e Luis Lenesse a compon a Kuton Ketz, Astana, Tomase Marzinski e Maxime Monfort, Lotto Soudal, Giovanni Visconti, Barain Merida, La Clan Morton, Dimension Data, David Arroyo. Kaya Rural Seguro Sverga, Larry Warbasse, Blue Sport, Dani Navarro, Cofidis e Riccardo Vilela, Manzana Postum. I Battistrada hanno il via libera del Team Sky e cominciano la loro azione verso l'arrivo di Sagunt con scatti e controscatti che si susseguono sin dalle prime salite. Ma è sul puerto del Garbi che la corsa si infiamma, davanti i polacchi Tomas e Marzinski e Pave Polianski vanno via insieme allo spagnolo Enric Mas, mentre nel gruppo dei migliori è Alberto Contador, Trex e Gafredo, a mettere alla frusta i suoi avversari, dopo il solito lavoro del Team Sky. Il pistolero isola la maglia rossa Shris Froome, che rimane con in solo gregario Vout Poels, stacca in un primo momento sia Esteban Chavez, Orika Scott, che Vincenzo Nibali, Bahrain Merida, e costringe all'inseguimento l'americano Tejay Van Garderen, B.M.C., caduto nella discesa precedente. Il gruppetto dei big raccatta così per strada reduci della fuga della prima ora, eccezion fatta per i tre al comando, che mantengono un margine di vantaggio che consente di loro di giocarsi la vittoria di tappa. Successo che va a Tomas Marzysnki, che in volata si impone di forza sul connazionale Poljamski e su Mas, in posizione troppo avanzata. Polanco e Luis Leon Sanchez giungono con soli 8 secondi di ritardo, Barguil e Visconti vengono ripresi dal gruppo Maglia Rossa, sul quale si riportano praticamente tutti i ritardatari, eccezion fatta per Van Garderen, che cade anche nella discesa del Puerto de Garbi e cede una ventina di secondi, perdendo la seconda posizione in classifica generale a vantaggio del colombiano Chavez. Rome resta leader, ma Contador dimostra di voler sfruttare ogni metro di corsa per attaccare. Marzinsk in 4 ore 47.02. LL Frome from in 20 e 2 ore 54-38. Vanguard Irena a 30. De La Cruz a 40.